Il nome della rosa di Umberto Eco Ci si chiederà come mai presentare in due minuti un libro che ha Tanta storia alle spalle ma saprete che quest'anno 2020 sono 40 anni eh, dall'uscita di questo grande capolavoro che è stato un successo planetario perché è stato acquistato, è stato tradotto, premiato, strapremiato eh, visto sul grande schermo e visto sul piccolo schermo, autore era questo eh, studioso che era già un divo dell'accademia all'epoca, Umberto Eco e eh, sedusse tutti con questo giallo medievistico che grondrava di filologia e erudizione. Il senso è nella storia del protagonista, che è un teologo detective, un guglielmo da Baskerville, eh, che insieme al giovane allievo Azzo si affanna a risolvere una serie di delitti ambientati nella biblioteca di un grande monastero dove è stato celato, poi si scoprirà, un manoscritto aristotelico sconosciuto fino a quel momento che tratta del riso. Ma siccome il riso uccide la paura, ecco che eh, Orghe da Burgos, un mistico reazionario, decide di uccidere chissà e incendiare la biblioteca pur di non farlo conoscere perché senza la paura non ci può essere la fede. Questo è il nucleo concettuale. Eh, Umberto Eco ci mise di tutto, eh, combinò la storia e la filosofia con la suspense di Sherlock Holmes, la frase che girava più spesso era all'epoca elementare azzo, e ci portò dentro questa biblioteca insieme a un mostro sacro del cinema che era Sean Connery, che era appunto lo 007 per Eccellenza. Eh, All'interno eh, c'è il Medioevo, senza dubbio, un Medioevo rival visitato, ma ci sono tutti i drammi, le contraddizioni e le eresie eh, dell'Italia degli anni di piombo, che quindi fanno di questo libro un romanzo ferocemente contemporaneo. Eh, cito due passaggi che mi stanno molto a cuore. Primo quando Guglielmo, eh, guardando res i resti della eh, biblioteca bruciata, dice che era la più grande biblioteca della cristianità ed ora l'anticristo è veramente vicino perché nessuna sapienza gli farà più da barriera. E poi secondo momento quando Guglielmo regala al Giovane Azzo le sue lenti, i suoi occhiali, perché sono un regalo impagabile eh, che il maestro fa un allievo Uh, Umberto Eco ci vuol dire che maestro è prima di tutto quello che un giorno ti ha fatto pensare e ti ha insegnato a guardare. Ma siccome Umberto Eco stesso dice che il bene di un libro sta tutto nell'essere letto e che senza un occhio che legga un libro reca dei segni che non producono concetti e quindi è muto e allora eh, vi invito semplicemente alla sua.